Andrea, ci è arrivato un mega pacco da Decathlon, tra l'altro su Decathlon si può ordinare online e poi ritirare al negozio ma se questo te lo tiro, secondo me faremo un patatracca. Sto pensando che quando abbiamo ripostato la storia del Decathlon mi sono già arrivati un po' di, di messaggini sotto di, eh, di miei amici che lavorano al Decathlon, che hanno detto che dobbiamo parlare bene, sembravano un po' minacci, sembravano. Onestamente parliamo bene del, del Decathlon in generale, alla fine ci sono delle opzioni di acquisto molto interessanti e poi si possono comprare tantissime cose, ad ogni modo io sono davvero preoccupato perché sono indeciso se tirarlo a te, alla telecamera o al coniglio. Se la tiri sul coniglio lo spiaci. No, comunque a parte gli scherzi sponsorizzo sempre l'Ecatron comunque qualità prezzo rimane sempre top, si trovano de delle cose anche fighe, poi questo qua per i saldi loro fanno dei saldi clamorosi, mi ricordo portavo a casa la roba a 5-10 euro e ho oh, una, una giacchetta, quelle riflettenti dell'inverno, super, quando piove forte la metto. Solo, la uso due volte all'anno, però uso sempre quello va bene dai, dai te la tiro, non posso, non posso aspettare vado, oh, eh, vado, vado, vado, vado uh, questo l'ho preso al volo no, sei dai, stato molto bravo poteva essere peggio bravo. procedi con l'unboxing e magari fatti aiutare dai denti del coniglio <ride> è arrivato Bani è un po' grande quella scatola per contenere una e una sola scarpa Aspetta, eh, Mi far partire il Ah, beccato. Sono... Vai, procedi. Ahia, non sono dentro nella scatola, eh. Eh ah, vabbè. Ah, no, guarda, sono dentro nel sacchetto. Questo è un primo sacchetto. Tiramene una intanto. In testa. Sì, ma senza guardare... No, dai, diciamo, sono... Orca Eva. Ce so la puoi fare? Sono Ce Ce legate. Ah, sono legate. Erano. Guarda come si lancia una scarpa senza guardarla. Questa mi sembra una scarpa molto racing, eh. È una scarpa molto racing. Tolgo il, la carta. Una un A1 classica, diciamo. Posso guardarla. Puoi guardarla. Che si è? chiama KD800. No, sto guardando che non è... Sta sopra i 20 mm questa, quindi non si può usare in pista. Poi metterò chiaramente tutti i dati e poi vediamo solo che la spiga vuole che ho preso il tuo numero aspetta un attimo te la lancio anche questa vai chiaramente tu ce l'hai fosforescente no diciamo che a colori mi è andata nettamente meglio a me eh? cioè il tono non era male ma guarda questa guarda la provo subito Beh, scarpe, scarpe da ripetute e da gare queste, no? Sì, sì, assolutamente. Forse scarpe... l'altra volta mica parlai delle scarpe di triatleti. Ora, non faccio triathlon, so che prediligono scarpe uh, secche e veloci. Direi che può fare al caso loro. Messa al piede, scarpa filante. Ha dentro una... tipo una soletta di Pebax? Sì, sì, sì, assolutamente. <ride> Andrea facciamo una cosa un piccolo brainstorming e poi decidiamo eh, e ti faccio qualche domanda di, su questa scarpa quali sono le principali caratteristiche brainstorming quindi adesso immagino caffè giallo pesca parole a caso Dai, uno l'ho già messa al piede facciamo un mezzo giro dobbiamo farci va bene dai dopo te lo dico dopo perché ho questo mezzo dubbio che mi attanaglia da una vita va bene a dopo ciao Andrea allora cosa ne pensi di queste scarpe di decathlon che non sono il modello con piastra in fibra di carbonio ma sono scarpe davvero molto veloci come ti dicevo, sono quelle, sì, hanno l'inserto in paybacks qua, Apple Bar, si chiama la, la loro tecnologia. Credo che parta da qua dove c'è questa linea nera e arrivi di qua. La linea nera è solamente disegnata. Eh. L'inserto si sì, dovrebbe iniziare da lì e andare fino all'avampiede. Questo è il modello che va a sostituire l'ultralight che avevamo provato quanti mila anni fa. Forse non è neanche i. Gli più le, le fo i footage ho tutto di tutto poi è chiaro che la qualità è aumentata sensibilmente con, con gli anni eh, sicuro rispetto all'ultralight che qualcuno ha usato la mescola è diventata molto più morbida e eh, quindi già quello è un punto a favore eh, l'avevo usata in pista per fare qualche allenamento veloce era davvero tanto tanto dura questa scarpa è stata un po' ammorbidita sicuramente di schiuma ce n'è relativamente poca è una scarpa che pesa 200 grammi circa, forse un pochino di più, non può esserci troppa, troppa schiuma ammortizzante. Invece a livello di numero, che numero suggeriresti? Stesso numero o mezzo numero in più? Direi assolutamente stesso numero, sta, sta giusta, uh, non la prenderei più stretta per paura delle unghie nere, direi stesso, stesso numero solito. Guardare sempre la misura americana e anche se... Anche se in questo caso abbiamo visto che i numeri di entrambe le scarpe sono uguali cosa strana perché comunque abbiamo c'è mezzo numero in più vabbè comunque adesso metterò poi il footage del, dei numeri e, e lasciamo a voi la scelta invece Andrea a livello di tomaia come l'hai vista e che sensazione ti ha dato e le, le trovi avvolgenti? Trovo la scarpa molto filante sicuramente una tomaia direi tra virgolette classica è un knit non mi dispiace per niente diciamo è, um non è quelli super racing eh, che hai paura che si possano rompere dopo pochi utilizzi mi sembra che abbia degli insertini di, di morbidezza in più eh, qua sui lati e sul tallone guarda qua un pochino di, di ciccina c'è comunque per renderla più più confortevole tallone morbidissimo in generale mh, nulla da segnalare di, di problematiche tutta la tua maglia e la linguetta molto racing, ma non estreme. Ecco. Invece a livello di tallone, di stabilità, come hai visto questa scarpa e cosa ne pensi per l'utilizzo per chi volesse correre davvero forte? Beh, Se non sono stabili queste scarpe, non saprei dire quali altre. Direi che, che il tallone è bello bello protetto comunque a quanto sarà qua un 25 30 mm di no, 30 mm. No. Di, di schiuma nel tallone, morbida, perché per di più finisce il payback, si sente proprio che è morbido, qua dietro e il tallone diciamo che a me non crea problemi in una conchiglia così morbida. E invece a livello di battistrada come l'hai vista e eh, cosa ne pensi della trazione di questa scarpa? Il battistrada è molto intagliato, però per assurdo gli mancano un po' dei buchi, bisogna provarlo secondo me sulla sul bagnato sullo sdrucciorevole loro hanno detto che, che dovrebbe tenere molto uh, aspettiamo la prossima recensione per dire come, come vanno su pista bianca o bagnato spero di non provarle sul bagnato a dire il vero una cosa che invece mi chiedo sempre ma lì ce lo devono dire i marchi è perché c'è il tessuto sotto la come si dice sotto la al battistrada ecco quella roba lì non, anche Puma ce l'ha il, il tessutino così che si vede boh. invece Andrea l'ultima domanda ti chiedo a chi sono adatte queste scarpe e soprattutto secondo me ne parlavamo fuori onda con il coffee eh, penso che a, a livello di un triatleta potrebbe essere una, una scelta abbastanza vincente visto che comunque si allacciano in un battivaleno. Sicuramente sono scarpe per atleti leggeri, quindi sotto i 75 kg anche loro. Sono scarpe per, per atleti che devono far gare veloci, quindi secondo me 5-10 km. Sopra perdi un pochino secondo me di efficienza con una scarpa ormai così leggera e bassa. Qualche anno fa sarebbero state giuste anche per la maratona. Adesso come adesso ci sono altre mille scelte che risparmiano un po' di più la, la gamba. Secondo me sono scarpe ottime per i triatleti, Poi conta che mi sembra che Decathlon abbia anche i lacci, quelli, quelli che tiri così. Scarpa per gare corte, quindi te penso quando fanno triathlon sprint eh, secondo me ci sguazzano di brutto. Chiaramente a livello di protezione non è, non è moltissima la mia caviglia. Correndo in giardino ha sofferto parecchio, però, però sicuramente ci corri forte. È ovvio che non ci andrei a fare un letto a 5.30 quando ho peso 80 kg una scarpa da gara, una scarpa per gare corte, secondo me dal suo. Poi per di più ti ripeto, gli, i triatleti sono persone che vogliono sentire bene il terreno e quindi direi che è una scarpa ottima. Se non sbaglio Mattia a Saron ce l'aveva e eh, quindi poi magari lo metto sul, sul filmato e Comunque, sì, sicuramente ci corri velocemente. Grazie, Andrea. Stay strong, keep running. Ci vediamo alla prossima. Spero di incontrarti a qualche gara a questo punto. Sì, ma se ci vediamo a Canegrate, esce prima o dopo Canegrate questa? Non lo so, vediamo. No, questa esce subito, Andrea. E Allora, dai, se ci vediamo a Canegrate. Va bene, ciao alla prossima. Ciao alla prossima.